Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Emons. Tanti auguri a te. Dal teatro Fondaria Limone di Torino, Emons, come si dice a Napoli e non a Torino, ci indanne con buona salute. Sono qui a registrare un nuovo libro per la Emons. No, non è vero. Eh, tanti auguri. E auguro alla Emons non altri dieci anni ma altri cento io non ci sarò e quali libri si leggeranno? Boom. tanti auguri per il decimo compleanno alla Emons Edizioni <coughs> allora io sto andando in aeroporto ma faccio tanti auguri a tutta la Emons Audiolibri a tutti tutti proprio tutti Ah, quello là, quell'altra, quello lì, quello straniero E a Flaviuccia E a Flaviuccia, Flaviuccia Chi c'è? Davide, Joyce, ah, Marlia, ah, Franco, Cesco Ho oh, problemi di audio ah, E soprattutto un grandissimo saluto al Revisore che non ho mai visto, o se sì, no, ci siamo visti, e vabbè, ho fatto una pessima figura, era meglio se ero lì presente. E sono stato felice di, di leggere per voi tutte quelle migliaia e migliaia di parole, e mi avete pagato quello che dovevate, non mi ricordo, comunque vi voglio bene. Cari amici di Emons ci avete raccontato tante storie in questi dieci anni che sono volati, quindi speriamo che ce ne possiate raccontare molte, molte, molte, ma molte ancora di più. Auguri Emons! Ciao! Emons, dieci anni? Ma non li dimostri? Sei un ragazzino? Beh, dieci anni effettivamente, ma sembra ieri che avevi nove anni. Insomma, l'anno scorso, eh, i anni. io con voi ho letto Serra, ho letto Rodari, tante cose faremo in futuro, insomma, dieci anni sono solo l'inizio, sei un ragazzino, non sei ancora maggiorenne, ti voglio bene, faremo tante cose insieme. Ciao Emons, auguri. Cara Emons, tanti auguri per questi primi dieci meritatissimi anni di vita e per tutti quelli che verranno. Buon compleanno, ciao. Tantissimi auguri agli amici della Emons che stanno facendo un lavoro meraviglioso. E con una passione rara e quindi buon decimo anniversario tanti auguri Emons, tanti auguri silvia flavia francesca tutti gli altri che non ricordo ma che conosco e che saluto e ai quali faccio tanti auguri ancora così continuate così continuiamo così ciao un bacio fortissimo agli amiche e agli amici della Emons per il loro meraviglioso decimo compleanno. Voi sapete quanto siete importanti per noi autori, siete quelli che ci fanno conoscere la voce delle nostre parole. Quindi grazie e un abbraccio fortissimo. Mi vanto di essere stato uno dei primi, primissimi a fare un audiolibro con Emons e quindi credo di avere veramente particolare titolo per fare gli auguri a Emons, a tutti quelli che ci lavorano, a tutti quanti amici, gli auguri per il loro compleanno e naturalmente gli auguri per tanti altri audiolibri, magari anche miei. Ciao! E eh, auguri a Emons, dieci anni dalla vostra nascita, siete piccoli ma siete grandissimi. Auguri per altri almeno dieci anni di libri, dieci anni di letture, dieci anni di attori, dove le loro voci ritorneranno. Magari un po' più vecchie, magari un po' più roche. Un grande augurio da un moicano a dei moicani della cultura. Grande Emons, altri cento di questi dieci anni. Tanti auguri, Emons, tanti di questi giorni. Un bacio a tutti, ciao! Cari amici delle Emons, buon decimo anniversario. E l'augurio di letture sempre più incredibili. Volevo fare gli auguri per il decennale a Emons Audiolibri, augurandoli decine e decine e decine di altri audiolibri, sempre di più. Grazie. Voglio fare gli auguri a Emons Audiolibri, eh, con la, la quale casa editrice ho, ho già avuto a che fare parecchie volte, tant'è che questi sono. Questo, questo full di, di libri appunto sono 5. Adesso se ne aggiungerà un sesto, quindi siamo a una media inferiore a uno ogni due anni. Lunga vita, quindi a, a, a voi e, e all'audiolibro e alle prossime nostre collaborazioni. Emons Audiolibri. Hai dieci anni. Beh, sei praticamente una quasi una signorina, cioè, io ti immagino come una. una... Una ragazzina di 10 anni, quindi insomma dopo questa fase di costruttivo gioco dei primi 10 anni di vita ci avviamo per la fase dello sviluppo e quindi vi sosterremo tutti insieme per continuare, per rivederci, fare gli auguri dei prossimi 10 anni. Un bacio! Un saluto da Flavia, Flavia, Flavia, la regina della Emons che festeggia i suoi dieci anni, non Flavia, Flavia ce n'ha nove, la Emons fa dieci anni e quindi tanti auguri, cara Emons, caro Emons, cara, no, audiolibri della Emons, della casa Emons, che poi l'accento dove va, Emons, Emons, eh, Emons, eh, Emons, Emons, emmo, emo, emo, emo, emo. facciamo gli auguri alla Emons, agli audiolibri della Emons, ad altri dieci, centomila, diecimila, centomila, un miliardo di dieci anni ogni volta che quindi moltiplicati tra di loro fa una serie infinita di audiolibri da ascoltare. I libri vanno letti, ma vanno anche ascoltati gli audiolibri. Emmons, auguri! Ciao Flavia, lo so, ho parlato troppo. Ciao, auguri, auguri, ciao, però non ho strillato. Sono Claudia De Lillo, o Elasti, e volevo fare un sacco di auguri a Emons per i suoi dieci anni e per i prossimi 20, 30, centomila. Io sono una grandissima fan di Emons perché in quanto audiolettrice accanita mi ha cambiato la vita. Grazie e moltissimi auguri. Ciao! Elogio di Eustacchio e anche di tutti voi. Tra le molte cose belle, il Dio ci ha dato gli orecchi. A tutti i giovani e vecchi per ascoltare le novelle. Gli orecchi, due sentinelle attente, sveglie diritte, simmetricamente infitte al posto giusto, perfette perché ritornino dette le storie che sono scritte. A voi sia dunque la palma per l'arte di celebrare la facoltà di narrare e di ascoltare con calma. L'ascolto siede vicino all'equilibrio divino, laddove sempre rimbomba e ostacchio con la sua tromba la gloria dell'Otorino. Auguri a tutti. Auguri cari Emons e grazie per tutto quello che ci avete regalato in questi anni. Mille di questi adolibri, mille di questi libri e avanti tutta. Tanti gli auguri a Emons, sono dieci anni di romanzi, di parole scritte e soprattutto lette ad alta voce tantissimi auguri Emons, veramente ma non tanto Emons come società ma tutte le persone che fanno parte di questo bellissimo gruppo una bellissima famiglia mi ricordo ancora quando è arrivata la proposta sono stato veramente contento emozionato e sono venuto in Vialezza a conoscervi e a stringervi la mano auguri, auguri e poi soprattutto visto che è Natale gli auguri fatti all'Emons, da un pino a Natale. Battono qualcosina di più, no? Ciao! Sono in viaggio in treno e mi sembra il luogo più giusto per fare alla carissima Emons i miei migliori auguri per i suoi primi dieci anni di vita. Buon compleanno e buon viaggio! Sono partito che eravate in fascia adesso com avete compiuto dieci anni, se non sbaglio. Auguri, Emons!